Ah, ecco dovevo eh, infatti piattaforma che vai eh, eh, scusate che non c'era l'immagine perché non sapevo che bisognava fare clic sull'immagine questa piattaforma è diversa sono tre minuti che sto trasmettendo e questa piattaforma è diversa eh, da le altre e quindi io ho avuto il problema che c ho avuto il problema che che veniva buio e io dicevo ma come mai e infatti veniva buio perché dovevo fare clic sull'immagine allora, scusate se ci metto un altro po' di tempo, però sto imparando a usarla. Questo dal computer stream yard, intanto ho dovuto mandare il codice di verifica a Google. E quindi ecco adesso eh, possiamo anche. Ciao Nico! E hai visto? Adesso si vede. Sto imparando a utilizzare yard e poi vediamo un po': e vediamo un po' dettagli, video e contenuti. Perché io le cose a volte me le ricordo di farle. dopo mettiamo i link mettiamo i link giustamente mostrare altro ecco mostrare altro tag mettiamo data di registrazione oggi eh, modalità chiunque può chattare e eh sì, intanto Ecco qua, allora vediamo un po'. Ciao, Giorgio Scanu. Eh, vediamo per fare la live. Ecco qua. Se volete stare in live, però mi raccomando, con immagine. Ecco, copiatevi questo link. Che vendrete in live con me ciao nico comunque volevo fare questa live perché era era da tempo era da tempo che che non facevo una live ultimamente ho fatto solo live. E così poi mi sono trovato nella sorpresa di, di vedere come un amico, eh, un amico, una persona che consideravo amico. Non so a chi, ha, ma, ma ha fatto un commentario un po' sulle righe. Andate a guardare. Andate a guardare il mio ultimo video che non è una live e vedrete, vedrete che commentario strano ha fatto. Caro amico, con... da molto tempo che non lo sento, Claudio Wolf e lei 13 ore fa non gli, non gli posso dare il cuoricino non gli metto un icono gli, gli domando soltanto caro amico con chi ce l'hai eh, per vedere perché magari no, no, no. comunque mi piacerebbe che voi partecipiate della live certo poi dovrò vedere se mi funziona se mi funziona il le cuffie perché purtroppo non ho una buona presa Sì, no succede qua vedi Nico a ah, Nico che io non sono pratico di eh, stream yard sul computer io l'altra volta ho utilizzato eh, restream restream e automaticamente restream eh, sarebbe simile sarebbe ma c'è tutto un procedimento diverso allora, eh, invece, in Stream Yard, qua c'è una finestrina in basso. Che cioè, se tu non la. Se tu non la tivi, eh, succede un casino. Allora Sì, Nico si fa così, chi è che fa così? Ah bene, grazie Giorgio Scano per aver condiviso in Facebook però voglio dire io dovevo adesso vediamo se c'è l'audio adesso vediamo niente senza immagine non si ascolta neanche che strano e adesso no si ascolta a ah. che casino maronna benedetto la prima si ascoltava ma non c'era l'immagine comunque ho visto e eh... meglio rest meglio stream yard di restream sì infatti io qua ciò c'ho restream ma è sempre stream yard Nico questo è il dovrebbe essere il vero stream yard Invece, qua, cioè, l'altra volta ho fatto con restream perché cercavo stream yard. Comunque, vedo che alla fine il risultato è lo stesso. L'immagine che si vede, l'immagine che si vede la stessa. Questo è lo stream yard restream che ho utilizzato l'altra volta. comunque perfetto vedo che nessuno vuole l'altra volta sei entrato giorgio e devi devi fare clic sul link non so e provo a salire eh, non so scendi pure ma salire dove sì sì eh, se volete entrare poi questo poi Stream yard questo qua che sto utilizzando adesso ti fa entrare poche persone L'altro ci aveva il conto alla rovescia, è questo c'è il chat in privato. Sì, sì, sali, sali, salite. Quanti vogliono salire? Soltanto che eh, mi sembra che. vediamo se metto un banner ecco qua che bello ho messo il banner sono contento Ah bene ecco qua ciao, ce l'abbiamo fatta ciao Io ciao sentenziali eh sì, io intanto copro qui. Ecco, va bene lo stesso se rimango così con, uh, con l'immagine coperta, vero? Tanto in chat c'è qualcuno. Ciao, come va? Bene, dai, abbastanza bene. Grazie. A te, come va? Sant'Enchan? Va bene, va bene. Va bene così come direbbe Vasco Rossi. Eh sì. <ride> come, come, mai fa... hai dimmi, dimmi. come mai hai l'immagine coperta? C'è qualcosa di aperto perché mi ritorna l'eco? No, no, non ho aperto niente. Ah, allora deve essere qua la diretta. E... Qua mi ritorna però non Umberto Eco i suoi libri, mi, mi ritorna proprio l'eco. Sai che eh sì. da quando sto utilizzando l'hashtag Sant'Enchan, eh, vidai Q mi dice che, che va in tendenza, quindi se vuoi che i tuoi video siano molto visti, utilizza l'hashtag Sant'Enchan. Ah sì? Qua c'ho problemi con lo spinotto. Prima o poi prendo questo computer a martellate. <ride> Fai come ho fatto io. Io l'ho lanciato dalla finestra. Eh sì. Perché non, non c'è lo spinotto dell'audio che è un problema. Salta fuori ogni tanto. Sì. No, ho capito. Eh, avevo quel problema lì anch'io. Adesso ho cambiato. Cambiato computer? No, no, ho cambiato lo spinotto. Ah, io questo adesso sono il... con il telefono ah sì ah ecco devi avere l'audio accesso del telefono per quello che per quello che si sente la mia voce la tua perché ah, bien, bene ma io in strigliar dentro sempre con il telefono non ho mai avuto problemi ah, va bene allora niente eh, l'hashtag sant'enchan è questo che puoi utilizzare perché dimmi, dimmi. Ah, io sento se continua a sentire ecco comunque guarda l'hashtag è questo ciao barbara only come va ciao barbie ciao barbara scusa se non ho visto il, ecco qua barbara only ah ecco sto imparando a utilizzare questa modalità per mettere il banner ah, ok sì. ma sant'enchan tu hai mai usato stringhard dal, dal cellulare lei... sì sì ma un cellulare vecchio e non voglio che si usi eh, troppo e poi l'altra volta ho utilizzato Restream che mi sembra che funziona che funziona meglio Restream perché ah, ma per adesso io ho avuto modo di, di vedere che va meglio strigliardo poi non lo so ah, sì. a, me, a me sembra così che vada meglio strigliardo eh, soltanto che adesso c'è problemi io ne, con le cuffie sento si ripetono le frasi e eh si sì, deve essere un problema delle tue cuffie io sento benissimo senza, ah, eco, senza niente ah, allora vorrà dire sì che, che, che... ecco Giorgio Scanu che si sì, è aggiunto Giorgio Scanu ciao Giorgio ciao ciao Nico come va Tutto bene a posto sì, abbastanza bene okay. Giorgio grazie tu prego prego niente di che Saluto tutti qua. Ecco, adesso non ti sento più. Non sento Ciao. più Giorgio. Tu lo senti, Sant'Enciano? Io Giorgio non lo sento. Eh, non lo sento più neanch'io. Non lo so, deve avere qualche problema di connessione, forse. Giorgio, ci sei? Giorgio aveva detto che aveva dei problemi, però anche Barbidi scrive che non lo sente più. Giorgio, infatti, si è staccato. Adesso, Giorgio comunque, con. Questo streamiard ci, ci posso connettare solo, con due persone. Invece, con Stream Lab, restriam, potevo fare anche sei persone. Otto, anche ah, con Strimiard. Io in altre live di altre persone alle quali ho partecipato. Stavamo dentro anche fino a sei persone. Sì, però devi pagare, magari a me non mi va di pagare. Sono no, pagare no, avevano, avevano 20 ore gratuite, e do, una volta finite quelle 20 ore se ne volevi ancora le pagavi, se no niente, se no finivi le 20 ore gratuite al mese e poi aspettavi la scadenza del mese. Ah, va bene, io intanto provo. Eh, bene, io intanto provo con questo, poi quando finisco le ore, sempre che le finisca, eh, passerò ad altri. Tanto ci sono tanti servizi che fanno più o meno lo stesso. Allora vi consiglio, vi consiglio di usare eh, questo perché veramente sta andando in tendenza. Prima vidIQ mi dava zero per questo hashtag però adesso guardate un po' questo hashtag qua sant'enchan mettetelo gli da 49 punti eh, stream yard ma dove va messo eh, lo puoi mettere o nel titolo o nella descrizione o addirittura tra i tag quindi eh... Eh, lo puoi mettere tipo usci tipo uscite il like eh, cioè perché la gente adesso mi sta seguendo un, un sacco soprattutto perché io sottotitolo i miei video in 127 idiomi allora è logico che sono aumentate le impressioni dei miei video e se mettete hashtag sant'enchan magari tutti quelli che fanno click su questo hashtag vedranno i vostri video lo potete fare anche su video vecchi eh? ah. io sono in piscina auguri Barbara buona nuotata bene stai meglio Barbie Ma non è caldo san con la giacca? E eh sì, infatti, ma volevo fare una live con i fiocchi, anzi, con la cravatta. Volevo uscire elegante. <ride> Poi mi cambio. Infatti c'ho pantaloncini corti sotto. <ride> <Siccome> <ride> Fantastico, giacca e cravatta con i pantaloncini. Sì, e le ciabatte, però <ride> eh, eh, perché tanto questa webcamera che è del 1999 che avevo un, un pentium terzo eh, mi filma in 320 per, per 480 per quello che l'immagine scadente non c'è per una per una camera da 720 o da, da o, o da più no? è una live sì. de, del cavolo perché se guardi il microfono Microfono analogico, Sì, guarda. Infatti, stavo guardando. È, è uno schifo, tutta questa. La mi devo mettere delle cuffie che sono degli anni '80 della Sony, che sono resistentissime, ma hanno perso tutta la spugna perché non fanno più cuffie così resistenti. Ne ho, ne ho, ne ho comprato un paio di cuffie eh, e, sì, e si sono rotte subito. Sì, infatti anch'io, vedi, adesso apro un attimo la cama e ti faccio vedere le cuffie che avevo comprato che sono simili a quelle che stai usando tu adesso, no? Queste qui. Sì, sì. Però le ho comprate e mi sono durate due o tre mesi, poi adesso si sente solo da una parte, basta. Eh sì. E esatto. non capisco perché, non sono mai no, cadute, sì. no? basta che si tira un po il filo a me mi si è tirato il filo e eh, può essere che sia per quello allora si è tirato il filo a me un elettricista le ha volute saldare le ha rotto pure dall'altra parte però queste per pur si tira il filo hanno due metri di filo una cosa impressionante guarda due tre metri di cavo una volta le facevano così potevi andare da una parte o un'altra della sala e non c'era nessun problema sì, è vero. Invece adesso gli mettono mezzo metro di filo. Soltanto, soltanto che c'è il problema che, che non va bene lo spinotto adesso per toccare il cavo. Ecco, sono riuscito a aggiustare. Però eh, una volta facevano le cose più resistenti adesso proprio perché uno continui a comprare a comprare a comprare adesso c'è una persona ciao io barbie vado. sta andando via ah. ciao barbie io vado ciao san grazie ciao, allora buona serata finito... ciao buona serata hai finito di nuotare Sì, passerò da te, ciao. Quando fai live, e... Barbie? Che passo anch'io. Io faccio le live per non dover editare, per non dover, per... però a volte vengono senza argomento. Come que... no, sto qua a casa, piscina piccola. Ah, bene, che bello, hai la piscina in casa io faccio delle live per stamattina ho fatto live allora vedrò dopo la live dopo passerò anch'io le faccio così son senza portare un argomento specifico le apro per così per chiacchierare un po io l'ultima volta invece ho recitato un mantra ho letto delle lodi alle 21 tara e... E ho ricevuto, sì, e ho ricevuto un commento da un vecchio amico Claudio Wolf, però non mi è piaciuto il commento che mi ha dato perché è un commento strano. Non so, strano, Ma il commento del che... quale parlavi. Prima si, sì, eh, non so. Guarda, questo dove si può leggere e qua ti do il link non so con chi ce l'avesse ma adesso che sono in stream se vado ad aprire quel link non, non cado dalla dallo stream eh, sì, è probabile è probabile però non so con chi ce l'avesse perché spara delle frasi così a caso perché a volte gli amici ti si rivoltano contro Ah sì, niente di più facile. Comunque da qui non me lo fai neanche aprire. Eh, collego un altro dispositivo così vado ad aprirlo da sì. quell'altro. Oh, oh, oh, almeno... sì, oppure, oppure vedi dopo la live. Eh, comunque qua... qua vedo nel suo canale che c'ha solo due iscritti e due video chi questo wolf che dicevi Sì, sì, è stato si vede che gli hanno chiuso gli altri canali precedenti e ah, io non lo conosco perché ne, ne aveva tanti di video poi l'ho perso di vista perché lui non mi ha più seguito io non l'ho più seguito e, e questo canale risulta iscritto il giorno 30 giugno 2021 è strano perché lui faceva video dal 2016 dal 2015 e si vede che è rimasto incattivito con la gente non so che perché... eh, può essere ormai su youtube all'ordine del giorno cose così lui diceva cose cattive insultava e poi chi di spada ferisce di spada ferisce eh si sì. Però vabbè, tanto voglio dire, io posso prescindere sì. da lui, eh, che faccia quello che vuole. No, vabbè, ah, dire, certo. Io posso prescindere sì. da lui. Oh, che miseria. Ecco. Ecco qua, qua c'è il link. Adesso vado ad aprire quel link per vedere appunto questo commento. però è strano come la gente si, si, si rigira ma io ormai non mi stupisco più notteggiando mi sono scordato di divulgare in... In... Cavolo, ci sono 70 commenti ora che lo trovo adesso questo si sì, metti l'ultimo scegli l'ultimo che si può selezionare no, l'ultimo di meli Ricani ah. si vede che neanche come hai detto che si chiama lui wolf Claudio wolf esatto, Claudio, wolf. ma tanto è sempre, una parolaccia sempre se non ha cancellato. O magari se è una parolaccia l'ha tolta YouTube. Sì, no, no, c'è risulta. Io purtroppo lo leggo, però eh, non so che gli prende alla gente per... forse per far. Per farsi notare, per farsi vedere, sì, tante volte lo fanno anche per quello, comunque no, non c'è. Ah, allora risulta solo che la vedo io perché YouTube l'ha tolta. No, se YouTube lo toglie, in teoria non dovresti vederlo neanche tu, ma comunque non ti perdi nulla, eh, ma mi ha risposto con una parolaccia. E va insomma, vedo che che il suo intelletto è quello, parla quello di un sasso. A questo punto, sì, se anche per non dire un'altra parola, però, vabbè, come hai detto tu, non mi perdo nulla, va bene così, e sì, sì, anche perché non si pone neanche fargli nulla perché il suo canale c'è solo due video e fatti male ha perso qualità il suo canale ha, ha perso qualità il suo canale ha perso tono ha perso tutto a, a questo punto io non ho capito siccome che solo a pagamento strami Yard ti può permettere di fare la live su molte piattaforme tipo facebook instagram eccetera eccetera no e la sì. prossima volta voglio sperimentare di entrare in simultanea in Restream and stream yard così eh, stream yard per youtube e Restream per facebook per dire ah, si può fare questa cosa sì in molte piattaforme diverse perché una volta si poteva fare la live per motion e io accedevo alle due piattaforme youtube e motion e facevo la live in simultanea ah. dovrei provarci sto scoprendo cose nuove oggi sì anche se in dailymotion non mi segue quasi nessuno e non è che fai molti molti, molti spettatori come mai Beh, motion è la metà di YouTube e poi non, non ha tanta diffusione. Il fatto è che YouTube è di proprietà di Google e tutti ti trovano in Google e Google promuove i tuoi video. Invece nel browser di YouTube, di Google, è difficile che trovino i video di Dailymotion. La comunità è più piccola. Ho capito. Neanche a stai... parlare di Vimeo. Vimeo no, è farlo. bellissimo. Stavo per, per menzionarlo appunto, ancora più piccolo. Vimeo. Sì, sì, Vimeo proprio è un neo. <ride> che fai? Mangi? Ah, che ah, bello. si è che si sta... capito che stai mangiando di bello, ma stavo tagliando un pezzo di pizza. Niente di ah, che. Bene, auguri. Pizza Capricosa mar Margherita. Una Margherita, una Margherita. Pensavo ah, che non bene. si sentisse niente invece <ride> si è sentito il rumore delle posate, vero? Miam miam miam. Non ho ancora iniziato a mangiare, ma evidentemente si è sentito il rumore delle posate. In chat non c'è nessuno, non scrive più nessuno. No, non c'è nessuno, è così ci sono tre persone ho avuto cinque like poi io sottotitolo questa live perché guarda io ti do un consiglio se puoi sottotitola in tutti gli idiomi che puoi. i tuoi video perché aumentano le visualizzazioni ah, e beh io no, non conosco tantissime lingue però No, no, ma non le devi conoscere, perché innanzitutto in automatico YouTube fa la trascrizione del tuo dialogo in italiano, perché tu devi dichiarare in YouTube eh, idioma idioma del video italiano, e poi entri, dici correggi. Non so come si fa, e, e YouTube ti dà la possibilità. Aggiungi idioma, tu, l'unica cosa che devi tradurre è il titolo io metto come descrizione del video lo stesso titolo no sì. e una volta che hai fatto questo metti titolo e descrizione in inglese in turco eccetera che tu devi tradurre con google translator il titolo no sì. e poi la descrizione la fai in automatico scegli descrizione automatica e te la traduce youtube magari la no. tradurrà male la tradurrà male molte volte in idiomi stranieri per esempio eh, cercano io ho il 90 per cento dei miei video che sono aumentati in visualizzazione nelle ricerche di youtube e quindi alla fine ti conviene perché io così sto salvando le ore di visualizzazione annue perché sono arrivato a avere la monetizzazione con 4080 ore adesso ne ho 4500 perché ah. molti video li, li vedono due o tre volte al giorno che magari eh, non è che ritornano a vedere altri miei video perché magari chissà che cosa sottotitola youtube in automatico che non si capisce poi questa live per esempio non ha non apporta un contenuto interessante per un vietnamita un russo o forse anche un italiano però ho visto che molti sottotitoli addirittura sono richiesti in italiano si vede che ci sono molti i sordi che mi seguono e poi eh, nelle ricerche eh, vanno a cercare e trovano i titoli dei miei video dal vietnam dalla cambogia dalle filippine quindi sempre del traffico si si aggiunge magari lo guardano accidentalmente comunque ho una sola visualizzazione in vietnamita e durata 44 minuti non so di quale video oh no. e invece 370 richieste in inglese hanno avuto, hanno avuto una visualizzazione promedio di 44 secondi però sono sempre 300 400 visualizzazioni in inglese di 44 secondi e quindi è molto e poi ci sono molti tipi per esempio inglese generico inglese stati uniti inglese india inglese australia c'è molto da scegliere io addirittura metto arabo portoghese filippino norvegese 127 idiomi addirittura latino e quindi ti consiglio di sottotitolare i video per salvare le ore di visualizzazione È una cosa che quasi nessuno sa ma è ovvia perché tu metti, cresci con noi su YouTube Live, uniti si cresce e tutti cercano di crescere in YouTube dalle Filippine al Giappone, da eh, Sudafrica alla Giamaica. E quindi non so che dire perché c'è poca gente eh. ah ecco qua pan ribaia post draviam Serdec was hello my friend eh. pan perdon me if i see you now I was speaking please join my live if you want to come on live please uh, click the link below Dearest friend, pan va Chiba... a ah, pan rirebka, perdon me. Pan Rinta. ma sei tu che mi muto il microfono, senti Eh? Il microfono? Eh sì, no ma penso di no però nuovo forse sì, sarà il mio microfono difettoso che che fa eco ah si sente l'eco no io non sento va ah bene allora saranno le cuffie dopo vediamo la live come finisce perché YouTube a volte le live le edita in uno o due giorni e io non gli posso mettere i sottotitoli addirittura uno o due giorni sì sì per i video invece che io a volte programmo le premier e eh, i, i sottotitoli li posso mettere subito prima che esca la premier invece eh, io preferisco per esempio programmare io preferisco programmare le, le, le, le premier invece di programmare il l'uscita dei video perché la premier c'è il vantaggio che sembra una live, invece un video normale non, ha meno partecipazione della gente. A volte puoi essere presente nella premier, nella chat sì. e la gente crede che è una live, è, è sì. interato a come se fosse una live, invece non è una live, è una premier io non ne ho mai se... fatta una di premier però non so come neanche come funziona semplice eh, quando tu carichi un video poi ci sono tutti i passi no, da seguire che addirittura puoi mettere una volta che è stato elaborato il video nel formato più semplice poi mettere le anteprime le schede tutto quanto poi vai all'ultima sezione e metti eh, uscita programmata e metti schiacci premier e allora l'uscita programmata metti il giorno e l'ora però devi mettere anteprima perché altrimenti esce come video normale programmato e questo è molto utile perché fa che questa settimana puoi fare 4 5 video però in futuro non sai come andrà allora puoi programmare Ogni settimana l'uscita di un video, tu ne fai oggi addirittura perché fai dei tutorial, puoi fare cinque video in un giorno, però non ti conviene caricarli tutti subito o nell'arco di una settimana. E quindi ogni giovedì magari fai uscire una premier che fai un tutorial come riparare i cellulari e quindi per un mese già è tutto occupato. Poi se vuoi fare delle live durante la settimana, le fai. Poi hai visto che ti fanno vedere il pubblico tuo i giorni della settimana e le ore che sono più connessi in, in YouTube, allora, tu puoi scegliere eh, a che ora fare uscire la premier che giorno della settimana, ho capito, bene, tutto è più chiaro. Adesso, comunque, puoi anche vedere dei tutorial. Ciao, Luke 65, come va? Ciao. vuoi unirti in live Luke, eh, 65 qua c'hai giorgio scano grazie sta commentando un po di video miei grazie giorgio scano ti ammiro grazie giorgio scanu lasciate like mi raccomando poi se vi volete abbonare al mio canale mi aiuterete moltissimo dicono youtube dice che ci sono dei privilegi per chi si abbona al mio canale io non so quali sono perché dovrò organizzarmi ma un minimo di 4 euro e un massimo di 45 non ho voluto sforare con il massimo perché fino a quanto si può arrivare beh il massimo è di 45 secondo youtube poi io avrei potuto mettere 400 500 1000, ma difficilmente qualcuno già paghi 4 euro al mese difficilmente qualcuno paghi già 4 euro al mese eh, infatti comunque il fatto è che se uno si abbona io posso, le esclusive sarebbero quelle, fare delle live esclusivamente per gli abbonati, fare delle premier per gli abbonati e soprattutto, eh, per esempio, se qualcuno mi chiede un argomento specifico, io gli faccio la premier per lui o per lei, eh, la live su un argomento, cioè mi dedico del tempo, faccio una ricerca. e eh, Capito per, per chi si abbona sì, in, in pratica però è quello che già faccio adesso: quindi non so, eh, dovete trovare gente disposta a pagarmi. Questo è già per professionisti di YouTube, tipo Piedi e Pai che lo seguono 100 milioni di persone. Perché eh, cavolo, un bel seguito. Silo, ciao, sto bene. Ti ringrazio, ma non posso, prego, no, no, non c'è di che grazie a te amico grazie a te Giorgio Scanu beh allora perlomeno ho avuto la compagnia di tre o quattro persone e ho fatto questa live per stare in compagnia bene hai visto un po come come va con strigliard sì e poi ci facciamo compagnia che la cosa non guasta no affatto Ma poi Giuseppe Flaco Montefiore non fa più le live. Non oggi lo so, toccava... io è da tanto tempo che non passo lì. Io eh, oggi toccava a Costantino Ru, però lui è partito in vacanza e poi deve studiare. Ma Giuseppe Flaco Montefiore è da un po' che salta le live. Eh, non lo so, voglio... sentenziani, io c'è stato un periodo che andavo lì tutte le sere, poi, poi mi ci sono distaccato e non sono più passato, ormai sono mesi che non passo lì. Io fino a che lui fa le live, che mi arriva la comunicazione, passo. Comunque voglio dirti che i, van i vantaggi eh, di, di partecipare a queste live sono nulle, perché a me quello che me ne viene, nulla, nulla che me ne viene perché io per tutto il 2020 ho partecipato alle live di Costantino e di Giuseppe Flaco e ho soprattutto dato like, ho visto i video eh, di, di tutti quelli che, che partecipavano, soltanto che mi rimproveravano che i miei messaggi andavano in spam. Mi rimproveravano che non sempre li guardavo, ma a volte alcuni di loro facevano anche 4-5 video al giorno e a me mi commentavano un video la settimana quando andava bene. E quindi non avevo una corrispondenza effettiva fra quello che io davo, il mio tempo, le mie visualizzazioni e quello che eh, davano loro, perché io a volte stavo dalle 8 del mattino alle 11-12 di sera, una di sera commentando i video. E loro non stavano facendo lo stesso con me, capito? Sì, intanto ti ho bannato questo Claudio Wolf perché ha scritto una bestemmia in chat. Ah, sì, eh... Claudio Wolf, eh... che problema c'hai? Claudio Wolf, <ride> l'ho bannato. Vuoi che. Te lo sbanno, che ti, no, che no, eh, non so. Vabbè, sbannalo. voglio che mi spieghi. Non so perché. Vediamo. Vediamo che si spiega. adesso puoi, adesso può scrivere. Se vuoi, sì, lo no, Adesso vediamo perché cioè, forse mi ha visto recitare un mantra e. Odia le religioni. Non so, mi ha visto recitare un mantra e, e ha sbroccato. Beh, io sbro... non sono, io non sono un religioso, però rispetto il pensiero e il credo di, di chiunque. Sì, sì, io non sono neanche tanto religioso. Più che altro medito per il rilassamento. La meditazione, sì, meditazione e meditazione la, la pratico, anch'io. La trascendentale, Sì, sì, i mantra tibetani. Infatti era un mantra tibetano quello che stavo recitando sotto il commentario e eh, eh no, niente, già prodotto. <ride> sì, ma questo scrive solo parolacce e bestemmie, non ti dà nessuna spiegazione. No, no, eh, veramente... <ride> vabbè sì, sì, eh, eh, bisognerebbe segnalarlo. Non so perché a questo punto finché dice bestemmie, eh, vabbè. Ma eh, finché dice bestemmie è una cosa che non mi riguarda. Ma quando già insulta a me, Insomma, io vorrei capire che ha perché nel passato mi seguiva, lo seguivo, mi ammirava. Poi adesso ritorna così: non so, eh, io non vorrei segnalarlo perché non... avevo un canale con centinaia o migliaia di video, e adesso ce n'ha due di video nel, nel suo canale. Non so perché insulta, non so se il canale principale, o uno secondario. Magari non è neanche il vero, magari gli hanno fatto ah, un clone. Non lo so. Ah, un clone. Sì, probabilmente è un clone. Potrebbe, potrebbe, potrebbe. essere, sì, eh, che non gli sia successo qualcosa a lui, non so, eh, gli ha dato il Covid. <ride> però mannaggia perché perché devono intervenire così a ah, forse è stato lui che, che sabotava la penultima live di costantino ru ti ricordi che dicevano un sacco di parolacce non so se hai partecipato no non c'ero io eh, vabbè vabbè madonna benedettola eh, vabbè <ride> e comunque eh, claudio wolf visto che che ci sei, eh, che ti... eh, Claudio Wolf? Dimmi eh, prima che lo cancelli o che lo segnali addirittura il tuo ultimo commentario al mio ultimo video, tara mantra, eh, perché hai scritto quello che hai scritto, caro Claudio Wolf? Dimmelo. Eh... Perché non lo voglio segnalare? Se tu mi metti una spiegazione a con chi ce l'hai o con chi ce l'avevi nel mio ultimo video, Tara Mantra, vabbè, forse non ti segnalo. Se no, ti devo segnalare a YouTube, perché io devo tutelare l'immagine mia, vedi mi sono vestito elegante e tu mi vuoi mi vuoi sputtanare. Wolf, dove sei? di nuovo una parolaccia che va rimossa wolf dove sei e insomma no. non fa altro che dire parolacce questo bambino è cattivo poi non so con chi ce l'ha sono degli sfoghi E di nuovo ripete e, e per lui è un mantra e noi ti ricancelliamo <ride> sì, infatti il suo mantra è quello conosci altri vocaboli si sì, con conosce quest'altro ci fa perdere tempo questo bambino cattivo Devono avergli rubato la merenda a scuola. Ma no, che strano perché guarda la sua condotta era diversa anni fa. Non so perché, addirittura lo eh, ascoltavo, lo ascoltavo in, sp in sprecher, cioè, parlava di tante cose interessanti: di, di film, di cinema, di calcio. Ma e allora, so. e allora è un suo clone sicuramente è un suo clone e hanno non rubato il canale no hanno ne vero. hanno creato ne hanno creato un altro con il suo nome anche con me l'hanno fatto tempo fa è come se io per, per dire no, adesso mi, mi crea una nuova mail con una nuova password e tutto quanto e, e con quella ci apre un canale chiamato Sant'Inciami ah, però in sì. realtà sono io Ecco, qualcuno avrà fatto la stessa cosa con lui. Cose da pazzi. Meno male che ho messo tanti moderatori. E eh già devi, devi avere gente fidata che ti può moderare. La, Beh, adesso io basta. Il il mi sono lo metto in timeline. Tiamo in timeout. Ecco. 300 secondi. 300 secondi, non so sono cinque minuti cinque minuti vediamo dopo credo... questi cinque minuti come si comporta sì. io non credo che la live la faccia durare altri cinque minuti altri due minuti e finisco comunque eh, claudio wolf sempre che sei tu perché altrimenti se non sei tu eh, denuncio l'ultimo commentario che hai fatto ma eh, spiegami Vai nel video e spiega che cosa volevi dire. Eh, nel mio ultimo video, però è incredibile, cose da pazzi. Comunque, eh, è potrei commentare anche questo video sotto o altri, magari vai a sfogarti a guardare altri miei video non so perché d'altra parte non è che mi danneggia eh, nel senso che, che sta vedendo Ah, con ce l'ha con me e perché ce l'hai con me claudio wolf perché ce l'hai con me ce l'ho con te e eh, vabbè ma, ma rispondimi perché ce l'hai con me dove l'ha scritto l'ha scritto nel mio ultimo video o oh. mantra perché ce l'ha con me ma, ma lo devi dire perché ce l'hai cioè qual è il motivo e io lo leggo però tanto e sempre ripete la stessa perché ce l'hai con me no, non lo scrivi cioè quello è il motivo? Non lo so. Perché ce l'hai con me? Vabbè. Forse sarà invidioso del mio successo? Forse vuoi <ride> Eppure io non lo leggo sotto quel video lì. Eh sì io vedo. purtroppo lo leggo però eh, dice qualche cosa che con te io gli ho domandato caro amico con chi ce l'hai con te e ripete sempre la solita parola che non è riferita a dio quell'altra Ah. e eh, vabbè ma io, d'altra parte, ho fatto una sfida in molti dei miei live e in molti miei dei miei video agli haters. Se hanno il coraggio gli haters eh, di mettermi dislike. E lui arriva anche a insultarmi. E vabbè, dovrò cancellare quei commentari perché non mi va, non mi va, non mi va di segnalarlo, sono così buono. Beh e... quelli nella live sono stati cancellati tutti, sì, sì, no, ma questo commentario, tanto lo rimosso, caro Claudio Wolf, ho cancellato. Ho cancellato i tuoi commentari cattivi, io non credo che tu abbia del tempo da perdere o la voglia perseveranza di commentare tutti i miei video per darmi fastidio per ridurmi a stare ore a cancellare i tuoi commentari e quindi ho cancellato il tuo commentario e la tua spiegazione che è molto esigua e sono convinto che adesso non commenterai più i miei video eh, capito e quindi non ho segnalato il tuo canale perché io sono convinto che gli stalker e gli haters come te una volta che mettono un commentario credono di essersi realizzati e il commentario l'ho cancellato e io ho 1200 video e non credo che tu mi voglia insultare sotto ogni video perché non hai del tempo da perdere perché magari hai una vita realizzata perché Ma magari qualche dubbio. Hai tante cose da fare. Tu che pensi a trasgredire il lockdown <ride> per andare a lavorare o che magari hai dello eh, del lavoro a distanza come ingegnere della NASA. Perché è evidente che tu, a parte a fare lo stalker, fai l'ingegnere della NASA. Lavori nella Normale di Pisa come matematico. Sei collega, anzi, sei, sei giovane quindi sei discepolo di Carlo Rubbia e di Zichichi. Loro ormai vengono a chiederti consulenza a te. Lavori nel CERN nel reattore nucleare e hai collaborato con il team per scoprire il bosone di Higgins. Vanno a chiedere consulenza a lui e lui risponde così, come sta scrivendo sì, qui in live. È, esatto. Quindi io dubito che tu abbia il coraggio di eh, commentare o di perdere tempo commentando i quasi miei 1200 video e poi non ricommentare lo stesso. Cerca di commentare anche altri miei video. Devi essere originale, sempre lo stesso video, eh. un minuto fa, sempre la stessa cosa, e non ti spieghi. Perché dici chi insulti insulti a me, ma perché mi insulti? Ma che fai come Giorgio Braccardi, catta frega, che frega, <ride> fangala malik Fangala, non piacere calcio, calcio a Rassara solo che lui è stato un grande comico, e, e tu non sei un grande comico, ecco di nuovo scaduti 5 minuti che ritorna l'attacco. sì, ma e... scrivendo sempre stesse cose. Sempre le stesse cose, te l'ha detto Giorgio Scanu? Ah, per me è un divertimento rimuovere quei commenti. Sì, sì, ma ecco qua. Non mi sta Wolf, Wolf? Dove sei? Wolf, dove sei? Ma forse intendeva Giorgio Scanu dove sei con la testa io lo rimuovo ma non eh, non lo segnalo d'altra parte dove sta mi sta guardando mi sta dando tempo di visualizzazione non so <ride> sì mi stai guardando cioè se, se mi odi così tanto eh, perché perché perché perdi tempo a stare qua con noi se, se mi odi così tanto allora mi ami mi ami perché che tragedia il crollo della palazzina a miami ma mamma mia mamma mia My, mi ami? Mi ami Sì, mi ama. Ah, ecco, questo lo lascia, ha detto sì, adesso ha detto che mi ama. Mi ama, mi ama. È per quello che mi vuole torturare, perché mi ama. <ride> ah, ma, allora Nico eh si sì, caspita si è surriscaldato il telefono io quando facevo le live con questo cellulare si surriscaldava che poi adesso addirittura da un'ora che non è quella che hai capito de, funziona male già il cellulare perché ogni tanto lo devo riprogrammare magari è donna magari magari no però chissà in qualche modo sì ecco mi ha mandato una faccina mi ha mandato nei mogli claudio wolf c'è una relazione di amore e odio con un mio spettatore care amiche ed amici e adesso mi ha detto che mi ama e che mi ha mandato una faccina sorridente dopo che mi ha in pratica mandato a fangala e, è capito e adesso ha aggiunto un sì alla sua alla sua espressione di sempre mi Manda bacini, e è incredibile. Ti vogliamo bene, Claudio? È incredibile questo, Claudio Wolf. Io non lo conoscevo. Si vede perché la, la cravatta lo ha disorientato? Erano anni che non lo ascoltavo. Mi spiace di non averlo potuto seguire il cellulare, non mi dava più i eh, suoi video, le sue uscite. Si vede che anche ha smesso di trasmettere. Non so, però, ecco la prima volta che ce l'ho in una live. Io di solito non facevo live, comunque era forse il 2015-2016 che ci contattavamo e adesso sei non uscito così e non so che dirvi adesso vediamo un po adesso voglio vedere che sono quanti minuti già un'ora con 11 e eh, quante persone ho in live 3 beh allora dopo questa dichiarazione eh, di uno che mi dice insulta e mi dice che mi vuole bene io sono riuscito a mettere cresci con noi su youtube live sembra professionale sembra una cosa io a questo punto io a questo punto vi dico che che voglio smettere risonare 18 e 11 e appunto, come tutte voi, tutte voi e tutte voi sapete, io eh, mi devo cambiare perché fa caldo, se no devo mandare in tintoreria il giacone. E poi vedo che la partecipazione è scarsa comunque la prossima volta voglio fare una live tematica cioè parlando di qualcosa allora per quanti di voi siano arrivati a guardare questa live fino a questo momento vi invito a eh, dirmi cosa volete che io parli qual è il vostro argomento preferito comunque vi devo lasciare perché veramente ho tante cose da fare e e ditemi cosa vorreste eh, che io parli nella prossima live è un orario poco producente per le live e eh, lo so parla di meditazione magari va bene parlerò di meditazione caro potresti parlare di storia giorgio scano mi propone di parlare di storia nico mi dice di parlare di meditazione meditazione trascendentale cercherò di parlare allora di storia della meditazione trascendentale così faccio contenti tutti ma non so se uscirà una premiere o farò una live e non so se sarà fra una settimana esatta 8 giorni o 15 perché voglio dare il tempo sufficiente ai video di crescere perché ho visto che se faccio più di un video a settimana accumula poche visualizzazioni e poco tempo di visualizzazione quindi forse fra 15 giorni quindi aspettatevi da un momento o un altro ci comunicheremo anche attraverso telegram niente vedo che si è calmato il nostro amico claudio wolf che io non ho dei rancori verso di lui o chiunque ne abbia preso il posto sia lei o lui ho visto che ha riconciliato con me e che ok la meditazione trascendentale è una forma di studio bene tanto a me le notifiche arrivano sempre benissimo allora pubblicherò anche nella community del mio canale la live sarà ma più o meno verso quest'ora chissà e poi mi raccomando forse sarà le 8 di sera se faccio una premier sarà per la sera e poi statemi bene, statemi accorti, ho visto che si è riconciliato il nostro eter, mi ama adesso. Forse vi farò vedere delle immagini buddiste. Queste sono immagini buddiste cinesi. Quindi niente sono contento che addirittura l'eter eh, non so chi sia, va d'accordo con me. Mi ama, è passato da un eccesso a un altro. crescita spirituale importante si sì, è importante sia che uno creda sia che uno non creda perché la coscienza la spiritualità l'elevazione della coscienza non necessariamente passano per la religiosità e qua vi do il link se volete entrare in live Ecco, niente qua vedo che non ci sono più commentari da letter niente ma ha voluto eh, insultare un'altra volta poi non è più entrato io gli ho detto che magari mi starà seguendo a claudio wolf se vuoi se hai il coraggio e il tempo commenta i miei 1200 video non sempre lo stesso e guarda gli almeno tre minuti perché altrimenti youtube se guardi per 30 secondi un video il tempo di scrivere quattro lettere come fai tu ti cancella il commentario tu lo devi guardare due o tre minuti il video perché rimanga il tuo commentario ecco qua il link per la entrare in live però adesso vi dico che, che taglio allora mi raccomando cosa dovete fare affinché anche altri vi seguano a voi quando avrete finito di guardare questa live che uscirà come video commentate qua sotto in modo che la gente vi possa trovare condividete questo video abbonatevi al canale Iscrivetevi e mettete like al video o dislike. Sì, sì, lo devi guardare per la sua interezza. Poi se dura due minuti o se dura anche 40 secondi, non importa. Ma YouTube non deve vedere che uno entra per tre secondi, dieci secondi e se ne va. È logico, c'ho dei video che durano 40 secondi il commentario si vede perché se lo si è visto per intero ma se un video dura mezz'ora e tu vedi 30 secondi no devi vedere due o tre minuti e commenti allora io a questo caro nostro amico che un po' si è smarrito nella via eh, claudio wolf che mi ha, mi ha addirittura ringraziato tanto thanks doc mi ha ringraziato vabbè dopo passo dal suo canale caro claudio wolf beh adesso devo finalizzare la live è sempre brutto dire addio abbandonarsi ma domani è un altro giorno e soprattutto adesso è molto tardi allora visto che siete in due in live eh, mi costerà abbandonarvi ma in tre la pagina di youtube mi dice 22 eh, siete in due allora vi lascio mi raccomando guardate se non ci sono novità nel mio canale guardate i miei video più vecchi condividete questo commentate qui sotto in modo che la gente possa trovarvi ed iscriversi al vostro canale e soprattutto in condividete questo video in modo che anche altri possano commentare per crescere tutti insieme in youtube nico dice buonasera santa inciana buona serata a tutti alla prossima ciao condividete questo video e commentate qua sotto e fate che anche altri commentino qua sotto mi raccomando Così cresciamo tutti insieme che è l'obiettivo di questo condividere esperienze e crescere insieme ciao alla prossima ciao anche a te claudio wolf senza rancore ti vogliamo bene claudio e se poi commenta i miei video farlo in maniera più civile e costruttiva e dimmi cosa non ti piace dei miei video puoi mettere dislike puoi dire cosa non ti piace dei miei video caro claudio wolf ma non mi puoi insultare e quindi io non vorrei eh... non vorrei segnalarti o bannarti però mi aspetto da te visto che i miei video non ti piacciono che cosa non ti piace il contenuto che cosa perché una volta ti piacevano i miei video ho tanti tuoi commentari sotto i miei video dicendomi bel commentario bel bel video bel qua bel grazie nico arrivederci oh oh oh. Oh oh oh. Arri Mm, Arrivederci, ciao e mi raccomando. Buon fine settimana. Nel caso che non ci rivediamo, prima buon fine settimana! Ciao che poi faccio come staglio olio che partivano in villeggiatura. Salutavano tanto i vicini, tutte e due. Ciao, arrivederci. Non gli partiva la macchina fino a che il motore scoppia. No, e loro sono stati lì un'ora a far ripartire la macchina e a salutare. Arrivederci! E non partivano mai. Buon weekend. Ciao. Vediamo di arrivare a un'ora e venticinque minuti. Io poi di solito mi filmo anche con questo vecchio cellulare, il Nokia Asia 302, che ciò dal 2013 e poi ciò. Questa macchina fotografica da adesso, dal 2021, da marzo 2021, una Sony eh, Cybertech eh, DSC W830 e una Compact. Adesso non ha la batteria dentro perché se no gli si consuma. E poi purtroppo mi si è rotto lo sportellino di questa filmatrice, una Everio eh, JVC. Che la devo utilizzare connettandola a un televisore perché lo sportellino non gli funziona più l'ho fatta riparare come quattro volte è del 2010 ma a questo punto queste cose fregheranno poco o niente a nessuno chi è arrivato a guardare questo video fino a qua una persona che mi segue in live allora vi lascio è arrivato il momento fatidico delle delle scelte fatidiche saluti a tutti e arrivederci e tu claudio wolf commenta in maniera più civile i video e dimmi perché non ti piacciono e non credo che tu ci riesca in questo forse sei tu l'unico che mi stai seguendo adesso ma commenta i miei video e di che cosa non ti piace del video ciao e mi raccomando adesso vi lascerò qua in un angolo i video nell'angolo qua che vedete i video consigliati e poi le schede a fine riproduzione video condividetele ciao